Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, allenamento glutei Oggi l'allenamento è diviso in due parti Una prevede l'utilizzo di queste band Queste sono delle mini band di tessuto, io le preferisco Io le ho di diverse resistenze Le ho raccolte un pochino nel tempo, quindi non ho un brand di riferimento Ma so che MyProtein ce le ha Penso sia soltanto di una resistenza, la mia è in arrivo Quindi vi saprò dare una recensione abbastanza... Presto. E poi un'altra parte del workout prevede queste resistance bands più lunghe, sono entrambe di MyProtein, questa l'ho presa recentissimamente quindi sicuramente la trovate sul sito ed è più sottile, perfetta anche per gli allenamenti che coinvolgono l'upper body e poi questa è vecchissima, avrà tipo 4-5 anni, infatti ha anche il logo vecchio ed è più resistente, ce l'ho anche in verde ed è ad esempio per allenamenti che coinvolgono le gambe oppure si può attaccare a una barra per aiutarsi nelle trazioni. Quindi, Ora iniziamo il workout. Tutto l'allenamento si svolgerà in piedi, quindi non andremo a terra. Il primo circuito prevede l'utilizzo della mini band. Facciamo dei walking crab dove praticamente si mette la banda intorno alle caviglie. E poi si compiono dei mini mini mini passetti a destra o a sinistra e stando leggermente flessi sulle gambe. Mi raccomando quando fate i passetti tenete sempre l'elastico in tensione, quindi non chiudete mai i piedi fra di loro ma tenete sempre la distanza costante. Dopo i walking crab facciamo aperture laterali, destra e sinistra, io mi appoggio sul muretto perché sennò eh, sforzo troppo la schiena perché insomma è difficile anche tenere la posizione, quindi se non riuscite appoggiatevi e poi dall'apertura laterale passo all'apertura dietro, facciamo un minuto di walking crab, 30 secondi per gamba di tutti gli altri esercizi, 3 minuti di workout, ce la si può fare! facciamo un minuto di pausa e passiamo al secondo circuito con gli elastici più lunghi. Il secondo circuito di questo allenamento è composto da tre esercizi, due utilizzando le resistance bands e uno a corpo libero. Il primo è uno squat con l'elastico. Rispetto a farlo a corpo libero non cambia nulla, quindi sempre di solito a cortezze, piedi larghezza a spalle, punte dei piedi leggermente divaricate, si scende e... Si cerca di mantenere il baricentro in mezzo al piedi. Il secondo è un deadlift a gambe tese. Quindi metto l'elastico sotto i piedi, lo tengo con le mani e da qui tiro su. E il terzo, questa volta senza elastico, è uno squat to deadlift. Quindi da una posizione di squat, stendo le ginocchia, salgo. Tre esercizi, tre minuti, quindi un minuto per esercizio. Let's go! completo sono due circuiti da tre minuti l'uno uno completamente incentrato sui glutei l'altro un pochino completo su tutta la gamba io ripeterò questo workout per altre due volte quindi farò un totale di tre giri quindi sono 6 12 18 per un totale di 20 minuti di allenamento quindi io adesso continuo a filmare i miei ultimi due giri quindi se volete farlo con me seguitemi Fatemi sapere se questo video workout vi è piaciuto, se così è stato lasciate un like e iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi adesso ci alleniamo insieme. Let's go!